Scegliere degli infissi in PVC non è facile perché ci sono tantissimi elementi che concorrono nella scelta. A tal proposito, oltre a avere scritto innumerevoli articoli, un libro, una guida e girato tantissimi video, il mio consiglio è di partire dalla scelta dell'azienda che dovrà montartelo, prima ancora della marca. Perché magari puoi, puoi trovare una marca di fissi in PVC che ti piace, ma lì in zona non c'è un'azienda seria che la rappresenta. Quindi è quasi più importante la posa in opera di una finestra che la finestra stessa poi subentra la scelta del vetro che è fondamentale ogni rivenditore di finestra anche della stessa marca ti potrà consigliare di abbinare un tipo di vetro piuttosto che un altro anche un tipo di ferramenta perché alcuni tipi di infisso in pvc si possono acquistare con un tipo di ferramenta piuttosto che un altro quindi cioè nella scelta di infisso in pvc oltre anche la dimensione che è importantissima il colore che è importantissimo perché tende a surriscaldarsi e imbarcarsi è fondamentale la figura del consulente che è difficile da trovare soprattutto se è quello che te le sta vendendo perché c'è un vero e proprio conflitto di interessi. Proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza dove posso andare a aiutare tutte le persone, tutti gli italiani e che normalmente non riuscirei neanche a seguire con la mia azienda perché anche se siamo abbastanza grandi non possiamo servire e non vogliamo servire tutta l'Italia altrimenti diventeremo un'industria e perderemo la nostra qualità ecco abbiamo ideato un servizio di consulenza con Sistema Visacchi dove ti posso dare un consiglio sopra le parti senza interesse su quale tipo di infisso IPVC scegliere e consigliarti se l'azienda che hai selezionato può essere affidabile oppure no e magari darti un consiglio su alcune domande su temi da approfondire con quell'azienda se vuoi saperne di più vai su www.blogvisacchi.it e richiedi la tua consulenza personalizzata ciao e al prossimo video